Siamo pronti e carichissimi per andare a vedere il secondo locale e rimanete sintonizzati, iscrivetevi al nostro canale. Sì, vamos, sì, vamos, vamos. Oh che carino Elettronico con tutte le dime. universale. per una rendita di 2000 euro al mese ma realmente viene venduto qui a un amico e questa struttura ve la dovete immaginare aperta alla casa del custode quindi un altro piccolo pezzetto tutta zona ok cioè qui c'è il forno per le verniciature lì ha fatto l'accesso tra altri due appartamenti qui vede tutto il blocco è effettivamente un po' posticcio, oh, it's a mess come dicono gli inglesi è un bel posto divertente perché ha geometrie un po' strane, mezzo abusivo però la cabina c'è e non è abusiva, il motore funziona e già quelli sono 80.000 euro, che non è poco. Ciao YouTube, il locale che abbiamo visto con i giovani ragazzi è veramente molto interessante. Molto interessante perché all'interno c'è già una carrozzeria. Ottenere i permessi per una carrozzeria e poi realizzare un forno è molto dispendioso. Anche perché per i carboni attivi, quindi tutta la macchina che comprende il motore della, del forno, c'è bisogno di tantissimo spazio e di strutturare il tutto in maniera adeguata. E quindi realizzare un forno costa circa 100.000 euro. Il prezzo di questo locale è di 980.000 euro L'acquisto, non vogliono affittare, vogliono solamente vendere Secondo noi è un po' fuori prezzo È un po' fuori, fuori prezzo e ovviamente fuori budget Però attenzione, facciamo finta di dare un anticipo del 10% Su una cifra di 800.000 euro Il 10% 80.000 euro Con un tasso di interesse al 2% Facendo una simulazione Verrebbe fuori un affitto un leasing per acquistare il locale di 4.000 euro al mese per 15 anni, mica mica poco. però, con quello che dobbiamo fare là dentro, da carrozzeria, studio di detailing, concessionaria, importazione di auto, all'interno di questo locale ci sono dice, due appartamenti. Non ce l'ha fatti vedere. chissà, magari mettendo a reddito quelli già il 50% dell'affitto andrebbe via senza dover fare grandi sforzi perché hai l'Audi Q5 ti attacchi alla mia X3. 3.000 con 258 cavalli perché lo fai? Ho due figli Kickdown e ciao! Uh! L'Audi non c'è più! Va bene! Com'è questo cappellino? ieri sono entrato da Empower e Luca gli ha detto oh, quanto è questo cappellino! Ma oh, figura che te lo regalo! Grazie! Grazie. pensate come vi sembra questo locale potremmo anche pensare di fare una parte di ristorazione lì dentro o tipo tipo on station cioè Guarda questo posto, no? che è un ristorante, che però mi piace tantissimo un arredamento così industriale, con questi mattoncini, così. se tu levi tutti quanti i tavoli e ci metti le macchine dentro, cioè ma che figata è, io quando vado nei centri commerciali, che vedo quei negozi anche di scarpe, ma anche per esempio dei trucchi, per esempio sono bellissimi, c'hanno cioè, tutti questi led viola, questi mobili laccati, dico madonna se qua dentro ci metto la sopra, cioè spacca, sarebbe uno showroom, cioè mi piace molto mischiare un arredamento magari di un ristorante o di un negozio di abbigliamento particolare, e farlo diventare uno showroom invece per le auto che invece sono normalmente classici con la mattonella nera il tipico concessionario che vedi da tutte le parti vieni con la tua macchina magnifica mangi un hamburger, bevi una birra guardi un po' di macchine di fronte c'è l'anificio che comunque voglio dire è sempre pieno di Zona che ha una vita notturna, oltre che è molto frequentata anche di giorno, ha una vita notturna. Quindi per me l'ideale sarebbe riuscire a, ad unire le due cose e avere anche un risvolto notturno. Il mio sogno sarebbe aprire una, una sorta di, ecco, come questo, T-Bone Station, legato comunque al mondo delle auto. Diciamo che è l'ultima volta che siamo stati in un pub per scegliere... La nostra attività ha portato frutto, quindi oggi sì, ci ritroviamo sì, un in, un, in un locale sognando il futuro. Nei commenti dici cosa ne pensi perché noi abbiamo bisogno di riscontri, di risposte, di, di pareri. I vostri pareri che so che siete appassionati di macchine. Vi ringrazio tantissimo del supporto che, che avete avuto in questo periodo. Ringrazio Luca, ringrazio Andrea che hanno eh, contribuito alla realizzazione del video. La passione per le macchine aumenta drasticamente, i contenuti esploderanno. Ti consiglio di iscriverti a questo canale, di commentare sempre i video, di mettere il like, condividere, ci dai una mano. Non mollate, continuate a supportarci. Vi ringraziamo per essere qui per vedere i nostri video e ci vediamo la prossima settimana ciao Allora, via di Berina all... c'è scritto via eh... volo no. via di Berina e abbiamo le passere e via volo in... in fondo giù in fondo eh. chi è sogno eh. donne... no. <ride> ah, sì. allora, eh, ok. di Robertino e Danny è il tuo paga paghi te tieni giovedì sera ma che cos'è è un locale è un, un... un ristorante ah, no. si sei. paga 50 euro per entrare poi sta lì se sei capace rivolti rimorchi se non sei capace a te cazzo no no no